Olá a todos e todas. É, com o recente e tão lamentado desaparecimento do professor Maurício Fioravanti, nós aqui da Universidade Federal do Paraná buscamos recuperar um antigo vídeo que ele tinha gravado comigo em 2013, quando ele esteve aqui, esteve também em Brasília, num conjunto de eventos científicos importantes na área de História do Direito. Vídeos que tinham sido de algum modo, deixados de lado e não foram publicados, e que agora, na qualidade de reitor, eu consegui, junto com o pessoal da TV, o UFPR recuperar. É com grande satisfação que a gente coloca esse testemunho como uma homenagem póstuma ao professor Maurício Fioravante nesse vídeo. Que é um vídeo interessante desse grande nome, para nós na UFPR, mas para toda a história do direito público europeia, onde ele fala sobre si, sobre a sua formação, Sobre as suas grandes influências. É, nesse momento, nós colocamos esse vídeo efetivamente como uma homenagem a esse grande nome que tanto influenciou, seja na Europa, seja na nossa América Espanhola, mas também fundamentalmente no Brasil e, particularmente, aqui na UFPR, os nossos pesquisadores. Presente, Maurício Feravante. Olá, eu sou o professor Ricardo Marcelo Fonseca, do setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná. Estou hoje aqui para entrevistar o professor Maurício Fioravanti, que é professor catedrático da Universidade de Estúdio de Firenze. O professor Fioravanti está aqui no Brasil pela primeira vez por conta de um congresso, congresso brasileiro de História do Direito que aconteceu em Brasília. E depois desse congresso, está aqui em Curitiba, nesses dias, precisamente para participar de um seminário no Programa de Pós-Graduação em Direito, que é precisamente o primeiro seminário de História do Direito Público. Il professor Fioravanti è uno dei grandi nomi della storia del diritto europeo, specialista in storia costituzionale, e sta qui un po' per conversare sobre a sua traiettoria e sobre a sua obra. Maurizio, grazie mille di essere qui con noi, è un vero piacere averti qui in questa intervista. Un piacere reciproco. Forse possiamo cominciare parlando un po' della tua formazione, delle tue influenze intellettuali, quelle che sono state i principali riferimenti sia della scienza giuridica o anche fuori della scienza giuridica eh, in quegli anni, quegli anni di, di, di formazione? Io credo che per anni di formazione si debba intendere essenzialmente quelli universitari, quindi si parla nel mio caso della prima metà degli anni 70 a Firenze. Era una facoltà giuridica di grande rilievo dove spiccava un nome che voi a Curitiba conoscete bene, che è il mio maestro Paolo Grossi, ma c'erano anche altri docenti di grande livello, come Paolo Barile, con la sua, storia, con la sua scuola del diritto costituzionale, eh, che mi vede molto legato a tutt'oggi con i suoi allievi. Il professor Barile e il professor Grossi sono i due pilastri, della scuola giuridica fiorentina, poi il settore anche del diritto romano con la pira e frezza eh, e poi un altro docente mi ha influenzato molto, Mario Nigro, con il diritto amministrativo che mi dette per primo l'idea della storia della scienza del diritto pubblico, eh, quindi amministrativistica in origine. E poi i successivi anni immediatamente successivi sono quelli del viaggio di studi in Germania ma per rimanere all'Italia sono quelli del dialogo con due altre capitali della, della, della ricerca in questo campo Trento dove si trovava l'istituto storico italo-germanico diretto da Pierangelo Schiera e lì io ebbi una percezione per me rimasta fondamentale che come giurista, nella mia specificità di giurista, facevo parte di una famiglia più larga, eh, che è quella della storia e della storiografia costituzionale, di cui facevano parte filosofi politici, come Giuseppe Duso e la scuola padovana, storici delle istituzioni, eh, storici persino dell'economia, della società. Quindi eh, l'aprirsi a un mondo interdisciplinare. L'altra grande scoperta fu Nicola Matteucci, uno storico che ha avuto una parabola tutta sua e che dal mio punto di vista mi ha fatto conoscere la storia costituzionale americana. Il mio libro, le mie dispense per gli studenti, sono nate dal desiderio di comparare le due grandi rivoluzioni, francese e americana, e su questo terreno mi ha portato Nicola Matteucci, che ora non c'è più, e, e poi vorrei rammentare in questa occasione una terza persona con Schiera e Matteucci che è Roberto Ruffilli che fu tragicamente assassinato dalle, da estremisti brigatisti e che era un, uno studioso di grande valore, di Santi Romano e della storia istituzionale italiana questo è il mio quadro di riferimento complessivo che è fatto di storia del diritto, di diritto costituzionale di filosofia politica e di storia delle istituzioni. Tant'è che per me la storia costituzionale è una specie di punto di equilibrio tra tutte queste cose. Bene, fra un po' parliamo anche della storia costituzionale, ma per ora eh, ci tratteniamo un po', ti hai parlato su Paolo Grossi, sì. che è dottori honoris causa della so nostra università, è venuto qua parecchie volte. Allora, tu appartieni... A, questo, a questa scuola fiorentina sì. di storia del diritto. No? Ora forse possiamo, potresti parlare un po' su, su, su questo incontro co, col tuo maestro sì. Paolo Grossi, come è, com è stata l'inserzione lì? Sono il terzo allievo di Paolo Grossi, il primo che non c'è più è Mario Sbriccoli, il secondo è Pietro Costa che pure voi conoscete sì. molto bene. E quindi quando io mi avvicinai al professor Grossi, la scuola fiorentina, che ora appare una cosa relativamente grande, era fatta in una piccola stanza ed era data da Paolo Grossi e Pietro Costa, a cui io mi aggiunsi rimanendo lì fino praticamente poi alla mia chiamata all'Università di Modena. E Grossi rappresentava qualcosa di straordinario devo dire, eh, perché si sentiva dentro eh, le sue lezioni una specie di missione da compiere, quella del giurista nella società contemporanea. Ora questo è molto generico, ma c'è una radice eh, che spiega il successo della storia del diritto, eh, del, diri del pensiero critico sul diritto in quegli anni, cioè il diritto nella società, ecco, e non il diritto inteso come la regoletta dello Stato che cala dall'alto sulla vita delle persone. Grossi rappresentava questa, questa linea e, e quindi lui mi assegnò la tesi su Vittorio Emanuele Orlando che era ed è il fondatore della scienza del diritto pubblico in Italia e io mi imbatté in questi grandi giuristi tedeschi che erano le fonti di Vittorio Manuel Orlando, per cui quando mi proposi di continuare a studiare il professor Grossi mi disse che dovevo a imparare il tedesco e b partire per la Germania e ho fatto entrambe le cose e di lì è uscito fuori in tre anni giuristi e costituzione politica che è la mia monografia che è ormai del 1979, ma io devo tutto al professor Grossi che intuì che si poteva fare un certo percorso nella storia del diritto pubblico analogo a quello naturalmente fatte le debite e proporzioni che lui aveva fatto per il diritto privato, per i codici e per la proprietà. E, e su quella via incontrai tanti costituzionalisti con i quali sono in dialogo e negli anni mi sono abituato a lavorare su due tavoli la storia costituzionale e il diritto anche costituzionale Bene. ma tu hai detto appunto che Grossi ti ha consigliato di andare in Germania sì. infatti negli anni 70 tu sei andato al Max Planck sì. di, di Francoforte sì. che è il Max Planck per la storia del diritto sì. europeo e, e lì tu hai avuto contatto con grossi personaggi come Wilhelm Stolais, Dieter Grimm, Ernest Brockenford. Potresti parlare un po' su questa esperienza tedesca? Allora, io andai al Max Planck perché Grossi scrisse a Walter Wilhelm, che aveva pubblicato una storia della metodologia giuridica nel XIX secolo. E questo per me è stato di straordinaria importanza perché io studiavo i giuristi del secondo Reich, cioè della fine del secolo, ma questo libro mi dette subito l'idea della profondità, della necessità di tenere unito tutto il XIX secolo e quindi di partire da Savigny anche pur essendo una storia del diritto pubblico. Quindi Wilhelm ha rappresentato una cosa fondamentale. Eh, con Beckenferde ebbe che non era un personaggio facilissimo ebbe mm -hmm. in Friburgo un colloquio lungo dal quale capì un'altra cosa che avrei potuto continuare a studiare andando dall'ottocento al novecento cioè a Kelsen Schmidt, lui mi pose in modo molto forte mm -hmm. questo problema Michael Stolleis è l'amico più vicino, lo è tutt'oggi lui studiava la ragione di Stato in questo periodo allora lì capì una terza cosa ancora eh, che quello che io facevo era parte di una vicenda più ampia ora forse ne parleremo che è quella dello Stato moderno cioè questo Rechstadt tedesco era un capitolo della storia dello Stato moderno e prima c'era stata la ragione di Stato e tante altre cose importanti e, poi con Dieter Grimm lui era molto impegnato nella genesi dei Geschichtliche Grundbegriffe. E poi lui scrisse la voce Costituzione insieme a Heinz Monacht, e Lui mi ha dato sempre un'idea di metodo, di precisione con la quale lavorare, e che io conservo come lezione di metodo, nel senso di pubblicare quando si è sicuri che l'oggetto che hai scavato eh, lo hai più o meno bene, ma insomma con le tue forze ricostruito in modo adeguato. A quei nomi eh, eh, va aggiunto Roman Schnur, che, che ragionava di individualismo, assolutismo, e quindi che era più sul versante al quale pure io mi sono sempre legato, quello della filosofia politica che è un po' la mia, accanto alla storia, la seconda passione. Bene. Maurizio, tu hai detto appunto, hai accennato sulla tua monografia, che è di 1979, giuristi, costituzioni, politica nell'Ottocento tedesco. E forse questo sia uno dei grandi versanti della tua produzione intellettuale. È una fase, diciamo così, della dottrina costituzionale tedesca e italiana forse potresti parlare un po' su questo versante eh, dopo il libro eh, io iniziai a, continuai a studiare come dicevo prima come una specie di ideale prosecuzione la dottrina costituzionale eh, per italiana si intende Santi Romano che è un personaggio del quale continuo a occuparmi che è enigmatico, difficile che ha due facce molto contrastate e, e per quanto riguarda la Germania entrai in questo meraviglioso mondo drammatico di Weimar quindi Kelsen, Schmidt, Sment, eccetera e, la dottrina tedesca la sviluppai anche in un'altra direzione che è meno nota perché è più tecnica e cioè Otto Mayer, il diritto amministrativo no? la scoperta di questa forma di autorità dello Stato che non è la legge non è la sentenza ma è questo terzo un genus che è l'atto amministrativo che per Otto Mayer aveva una sua forza eigener Kraft e questo mi affascinò molto sempre legandolo legando il dato tecnico molto tecnico anche dell'amministrativo al tema della sovranità che sullo sfondo è sempre stato il mio tema e, e quindi di lì eh, forse anticipo un po' rispetto alle domande che idealmente si potrebbero fare, e di lì l'allargarsi al discorso sullo Stato moderno. Ecco. Bene. E su questo, allora ne parliamo subito dopo questo intervallo che dobbiamo fare. Benissimo. Então, seguiamo da qui a poco nessa intervista con il professor Maurizio Fioravanti, dall'Università degli Studi di Firenze. Voltamos brevemente. Olá, stiamo di volta intervistando il professor Maurizio Fioravanti, dall'Università degli Studi di Firenze. Que está aqui em Curitiba, na nossa universidade, Universidade Federal do Paraná, fazendo um seminário junto com outros professores estrangeiros no programa de pós-graduação em Direito. Temos aqui essa grande oportunidade de falar com mais um dos grandes personagens florentinos da história, da história do Direito, que vem aqui para a nossa universidade. Maurício, agora parlavamo, digamos, de aquela parte della tua reflexione della doutrina constitucional, que te aportato anche alla doutrina dello Stato. Com'è andata questa? È andata un po' per, per naturale evoluzione, un po' perché poi nella vita scientifica come nella vita reale ci sono sempre le occasioni. E fu di nuovo il mio maestro, il quale un giorno mi chiamò e, e, e, e volle affidarmi questa responsabilità di scrivere per l'enciclopedia del diritto italiano la voce Stato. Niente. Allora intendi Paolo Grossi. Intendo Paolo Grossi. Stato, storia naturalmente. Allora io pensai che poteva, anziché fare una descrizione più o meno coerente della vicenda dello Stato moderno, poteva essere l'occasione per fare il punto in una pubblicazione rivolta ai giuristi della storiografia dello Stato moderno, no? di far vedere che questa vicenda così importante per l'Europa era stata interpretata in tanti modi. E io sono molto legato a quel saggio che magari è diffuso meno di altri anche perché è più difficile immagino e individuai queste tre eh, parole chiave la sovranità però che era solo una delle spiegazioni la, la, la istituzione, istituzionalità prendendola da Weber e la terza il bilanciamento delle forze che era l'idea che stava emergendo che lo Stato moderno non si fosse affermato così dall'alto, schiacciando le particolarità sociali, ma attraverso un processo di cooperazione anche, di ricerca di equilibrio tra le forze. E successivamente questo mi ha portato dentro la discussione sullo Stato moderno, la crisi dello Stato nazionale, eh, mi sono spostato rispetto alle indagini classiche sul pensiero giuridico, sulla dottrina costituzionale e sono entrato un po' affascinato come molti altri eh, sul tema dell'Europa no? quindi eh, che cosa può essere in futuro l'Europa eh, se può essere a sua volta uno Stato se ha la speranza di divenire mai un giorno uno Stato federale o se è legittimo parlare di una Costituzione europea, pur in assenza di uno Stato. Quindi temi teorici, ma anche intrinsecamente storici. E seguì con grande passione, siamo già al 2004, il tentativo di dare una Costituzione all'Europa. Attraverso la Convenzione, per questo proposito, convocata, dentro al quale c'era un tema per me di grande interesse teorico, cioè si voleva esprimere quello che io chiamo un principio di unità politica, l'Europa, attraverso uno strumento fattizio, come per sua natura il trattato che nasce da una pluralità di volontà. Tant'è che il frontespizio del progetto finale diceva una Costituzione per l'Europa attraverso i trattati, quindi un ibrido. Eh, molto pericoloso forse nel senso eh, di, di, di gracile, di scivoloso però di grande interesse teorico e quindi io lo seguì facendo parte di un gruppo di lavoro in cui stava Stefano Rodotà e altri eh, per conto della Fondazione Basso perché quella costituente europea era effettivamente aperta cioè noi eravamo in dialogo con la Costituente, arrivavano le bozze e noi facevamo delle proposte di controriforma. È stato un lavoro che è rimasto tutto sul tavolo, ma di grande interesse ritengo sia dovere uno storico diritto di avere anche questo tipo di impegno. Queste sono le ultime cose che per ora ho fatto. Bene. Ma Maurizio, te, eh, anche hai fatto, oltre questi indagini grossi dal punto di vista scientifico anche altre indagini pure grosse anche loro ma, ma diciamo eh, che hanno avuto un grosso successo didattico anche, <ride> sì. e particolarmente due libri che sono usati abbastanza qua in Brasile so. anche se non, non sono tradotti ancora in portoghese no? so. eh, tramite la traduzione spagnola sì. che sono giustamente il libro appunti sull'istoria delle costituzioni moderni le libertà fondamentali il secondo libro, Costituzioni. Eh, allora, forse possiamo andare verso questa tematica un po' della, della didattica de, de, del corso di giurisprudenza sì, eh, e... in Italia. Come, come, va, come, come vedi un po' l'insegnamento nel corso di giurisprudenza della scienza giuridica oggi? Ah, dunque, eh, intanto eh, quei libri sono nati realmente no, dall'impegno didattico perché io fui chiamato dalla facoltà di giurisprudenza di Firenze nell'84 per insegnare questa disciplina che era la storia delle costituzioni moderne. Non avevo niente in mano, non c'erano manuali, usai questo bellissimo libro di Matteucci sulla storia del potere, l'organizzazione del potere però dal mio punto di vista era un libro di storia delle dottrine politiche. Io volevo un manuale di storia certamente, di politica certamente, ma giuridico, che avesse un'impronta per gli studenti che avevano scelto giurisprudenza e che davano quell'esame al primo anno. Quindi di lì è nato questo impegno eh, che si è protratto e che mi ha portato... Molta fortuna perché ho avuto queste traduzioni inaspettate, ma anche molto lavoro. Perché quelli sono, dico sempre un po' scherzando ai colleghi, dei piccoli oggetti artigianali eh, che sono molto rifiniti, molto pensati. Dietro a questi piccoli libri c'è tanto lavoro perché ogni parola viene scelta in modo adeguato. Eh, io sono un cultore della chiarezza di questo, tent di questo tentativo di mettere la scienza giuridica a disposizione di questi studenti che nel caso mio sono studenti di primo anno quindi hai in un certo senso anche il dovere di fornire loro eh, degli schemi non nel senso deteriore del termine ma delle, degli ausili ben pensati e meditati. Ehm, poi questo corso ora non si tiene più perché l'università l'italiana ha tagliato eh, era un lusso la storia delle costituzioni e contemporaneamente il mio maestro è uscito dai ruoli è divenuto giudice costituzionale e quindi io sono divenuto sul, sul corso obbligatorio a di niente di meno che il suo successore e quindi insegno la storia del diritto medievale e moderno in generale io credo che stiamo facendo un buon lavoro, certamente gli storici del diritto devono mettersi in testa che se vogliono avere un ruolo nelle facoltà di giurisprudenza devono colloquiare con i giuristi e non coltivare delle erudizioni che rimangono da questo punto di vista fine a se stesse naturalmente ciascuno ha il diritto di sviluppare la ricerca storia come meglio crede, ma se eh, si vuol parlare di una presenza della storia del diritto, noi abbiamo bisogno nel primo biennio di, di una storia del diritto di carattere generale e comparativo che concorra a formare la base della, del, dello studente di giurisprudenza. Sì. Un po' lo stiamo facendo, in Italia lo si fa in qualche sede di più, in qualche sede di meno. Così è la situazione. Bene. Maurizio, per chiudere questa nostra chiacchierata, sì. eh, ti domanderei questo. Tu sei in Brasile ormai da dieci giorni, sì. eh, è la tua prima volta qui in Brasile, ma comunque forse hai avuto già l'occasione di, certo. di percepire un po' l'ambiente intellettuale, come sono certo. eh, le università, le facoltà di giurisprudenza, che impressioni? hai avuto del nostro ambiente intellettuale, particolarmente nella scienza giuridica e non solo. Dunque, intanto io ho iniziato questo, questo viaggio con Brasilia e con il congresso e partendo ho visto la lista dei lavori presentati che erano lì nel sito del congresso, ho notato tante donne in quell'elenco, tanto interesse specifico per la storia del diritto quindi lavori pensati soprattutto nel campo del diritto penale e del diritto costituzionale e tutti di giovanissimi questo mi ha molto colpito favorevolmente perché eh, significa che c'è qualcosa nell'area, nell'humus culturale che spinge verso la ricerca di questo tipo naturalmente su oggetti che ai giovani possono apparire più affascinanti e che mi pare siano due, mi pare di aver colto da quell'elenco, cioè il penale inteso un po' anche come storia sociale e il costituzionale inteso magari come storia del principio di libertà, la dittatura, eccetera. Comunque sia, eh, intanto c'è questo avvicinamento. Per quanto riguarda l'ufficialità delle facoltà, ho notato lo dicevo prima privatamente che sono simili alla mia facoltà degli anni 70 in Italia, cioè sono ricche di pensiero critico di teoria, naturalmente c'è un dovere istituzionale di preparare una professione e questo non va mai dimenticato però credo sia un bene che il giurista abbia una formazione culturale larga e io ho visto che queste discipline di cui sto parlando io sono stato direttore per tanti anni di un dipartimento di teoria e storia del diritto. Questi due settori sono molto ben rappresentati in Brasile, stanno svolgendo un grande ruolo e quindi la mia impressione è positiva. Okay. Maurizio, ti ringrazio una volta ancora di essere qui con noi, di essere in Brasile in generale, di fare questo colloquio scientifico e anche personale con noi che è un un vero onore. Grazie mille. L'onore è mio, io vi ringrazio, e, e penso che sia l'inizio di una collaborazione che c'era già prima e che continuerà ancora. Certo. E assim terminamos essa entrevista con il professor Maurizio Fioravanti. Até una outra occasione.